Per favore assicurati che il cellulare sia in modalità silenziosa o spento. È consigliabile non iniziare la pratica a stomaco pieno subito dopo aver consumato un pasto. Siediti con la schiena comodamente retta, mani non incrociate con i palmi aperti e rivolti verso l'alto. Queste indicazioni ti prepareranno a entrare in uno stato di alta ricettività e ottenere quindi massimi benefici dalle pratiche. Queste pratiche sono sicure, semplici e possono essere eseguite da chiunque. Le pratiche che impareremo possono essere esercitate da chiunque abbia un'età corrispondente superiore a 7 anni. Se porti gli occhiali durante le pratiche di yoga per favore rimuovili e tienili da parte. Come praticare il Nadi Shuddhi? Per favore osserva la dimostrazione.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 Perché questo accada devi solo ricordare un punto fondamentale per far sì che il Nadishuti avvenga da sé. Cambierai dito sempre e solo dopo ogni ispirazione. Questo significa che da qualsiasi narice inspirerai, dalla stessa narice ispirerai. Pratica il Nadhishuti per un minimo di 4 minuti. Alcune correzioni della pratica.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 Puoi terminare con un'espirazione dalla narice sinistra e puoi fermarti. Per favore apri lentamente gli occhi. La pace non è l'obiettivo finale della vita. È il requisito più basico. Se lo vedi come l'obiettivo finale della tua vita, otterrai solo di riposare in pace.